Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosio.it Torniamo a parlare di Adobe After Effects. Questa volta vedremo come fare un'animazione per i nostri Reel Social, Instagram, TikTok o simili che in qualche modo consigli ai nostri utenti di accedere a tutti i nostri social network. In altre parole vedremo come realizzare questo. Un'animazione molto semplice che voi potete utilizzare con i vostri video, quindi creeremo questa animazione in After Effects e poi potrete esportare questa animazione e utilizzarla con Premiere per i vostri video social. Fare questa animazione è molto semplice e porta via veramente molto poco tempo, eh, chiaramente si dà per scontato che voi sappiate utilizzare un minimo After Effects se non sapete utilizzare After Effects io vi consiglio di abbonarvi a questo canale YouTube costa solo 3 euro al mese e di accedere al corso eh, introduttivo ad After Effect, che vi darà tutte le eh, nozioni fondamentali per usare questo software oltre chiaramente al, so, al corso gratuito eh, per gli abbonati di Adobe Premiere Pro Ho oh, detto questo ricominciamo da capo e vediamo eh, di creare un'animazione una, un simile The <laughs> da zero, quindi cancello tutto, cancello la composizione ma vi tengo i quattro loghi che ho importato. Ho una raccomandazione, con Photoshop dovete fare in modo che i quattro loghi abbiano la stessa identica dimensione, questo vi aiuterà molto quando poi andrete ad animare eh, in, i quattro loghi hanno una dimensione nel mio caso di 600 pixel per 600 pixel vedete sono tutti identici dicevo questo ci aiuterà molto perché quando poi andremo a scalare eh, i loghi potremo fare fare lo scaling in maniera uniforme quindi potremo scalare tutti i loghi insieme senza preoccuparci delle possibili eventuali differenze quindi la prima cosa che dovete fare è andare in photoshop e lavorare i, vostro, i vostri loghi, il vostro materiale in maniera tale da renderli uniformi ok creiamo una nuova composizione per i reel e per le storie instagram, per i social in generale quindi per lavorare in verticale e la composizione deve essere larga 1080 pixel e alta 1920 pixel. Clicco su ok e ho creato così la mia prima composizione. Oh, prendo i quattro loghi e li porto direttamente nella timeline e abbiamo tutti e quattro i loghi sovrapposti dicevo di rendere i loghi grandi allo stesso modo perché io adesso posso selezionare i quattro loghi e andarli a scalare in maniera uniforme tutti e quattro senza preoccuparmi di quello che è più grande quello che è più piccolo no sono tutti grandi uguali e quindi posso scalarli in maniera eh, uniforme bene li vado a separare e grazie alla funzione di eh, allineamento automatico vado ad allineare o meglio di disposizione automatica vado ad allineare i quattro loghi in maniera che tra di loro ci sia la stessa distanza, quindi nel box, nel pannello di allineamento seleziono la disposizione orizzontale. Posso farmi aiutare dalle guide di After Effects, Proportional Grid, per portarli tutti più o meno alla stessa altezza, ecco qua, quindi Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, più o meno alla stessa altezza altezza. Fatto questo li posiziono in maniera tale che siano centrati, spengo la griglia prospettica ed eccoci qua. Posso iniziare la mia animazione. Eh, la cosa bella di avere questi quattro loghi grandi uguali è quella di poterli animare tutti contemporaneamente, quindi io vado a dare una scala 0 e in questo modo di fatto i quattro loghi sono invisibili. Vado avanti di qualche frame e inserisco il primo fotogramma, quindi qui tutti e quattro i loghi hanno una scala a zero. Vado un pochettino avanti e do una scala di 26, ok, vado leggermente più avanti e li porto alla dimensione che voglio, per esempio 21, in questo modo c'è una sorta di rimbalzo. Ok, poi voglio far sparire tutti i loghi, quindi faccio la stessa cosa che ho fatto con la scala ma con eh, la posizione, quindi inserisco un keyframe per la posizione. Seleziono tutti i livelli ovviamente e inserisco keyframe a tutti i livelli, vado un pochettino avanti e anche qui li porto leggermente in alto e poi vado un po' avanti e li porto completamente via. Qui abbiamo lo stesso effetto che abbiamo avuto per la scala, quindi i loghi andranno un po' in alto come se dovessero prendere la rincorsa e poi andranno via. Ecco qui. L'effetto che abbiamo. Il mio consiglio è quello di attivare gli easy in e gli easy out a tutti i keyframe con il tasto F9. Di queste cose ne abbiamo già parlato nel corso base, quindi vado abbastanza, abbastanza veloce. Eh, il tasto F9 trasforma i keyframe in maniera tale che eh, gli ingressi e, gli, le, e le uscite siano più morbide e meno brusche. Okay? Questa è l'animazione. Ok, quello che adesso andremo a vedere è come eh, slittare i singoli livelli per fare in modo che non entrino tutti i loghi contemporaneamente, ma che entri un logo alla volta. Noi potremo farlo a mano, quindi potremo prendere un singolo livello, portarlo un pochettino avanti, vedete, fare un po' questa sorta di cascata e avremo lo stesso effetto, vedete? Però, innanzitutto, non sono disposti i loghi nel modo corretto, nel senso che, chiaramente, prima entra Facebook, poi entra Instagram, ma Instagram è il terzo, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è disporre sicuramente eh, diciamo, i, i, i livelli in maniera eh, di entrata. Quindi prima entra Facebook, poi entra eh, YouTube, poi entra Instagram e infine TikTok. E dicevo possiamo andare a fare a mano questo ritardo, vedete? e ho l'effetto che, che volevo, quindi i loghi entrano uno dopo l'altro e vanno via uno dopo l'altro, ma posso fare questa operazione in maniera molto più precisa di così, utilizzando uno strumento messo a disposizione da After Effects che ci permette di automatizzare eh, questo slittamento eh, fra i singoli livelli. Come funziona? Bene, seleziono tutti i livelli che voglio far slittare, con il tasto destro del mouse clicco su uno di questi livelli, attenzione a fare un clic solo con il mouse non due, come sto facendo io. Ok, scelgo la voce assistente fotogramma chiave o keyframe assistance in inglese e eh, cerco la parola sequence layer, eh, è il penultimo, non ricordo come si chiama in italiano ma dovreste poterlo individuare rapidamente. Oh, qui vado ad accendere la spunta su overlap in inglese sovrapponi in italiano e vado a dire per quanto tempo i livelli devono essere sovrapposti. Ora questa è una sequenza, è una composizione che dura 16 secondi e io voglio fare in modo che i livelli vengano sovrapposti per 15 secondi e 45 frame in altre parole andrò a distanziare un frame dall'altro di circa 5 frame fatto questo clicco su ok ed ecco quello che ho ottenuto I, i livelli si sono automaticamente disposti in maniera tale che non siano perfettamente sincroni ma leggermente appunto asincroni vado a rivedere quello che ho appena fatto e vedete che adesso l'animazione è appunto dilatata nel tempo un pochettino ok Uh, un ultimo trucco che posso fare è quello di attivare uh, quello che in inglese viene chiamato motion blur. In altre parole, più un oggetto si muove velocemente, più uh, l'oggetto si vedrà sfocato. Questo per dare un po' una simulazione di quello che accade nella, nella realtà, no? Quando un oggetto viene ripreso ad una grande velocità, le macchine da presa non fanno in tempo a prendere tutti i movimenti e quindi si vede un po' un effetto a scia, come si dice. Ecco, attivando il motion blur posso simulare questo effetto. Attenzione che su progetti di grandi dimensioni questo effetto può essere molto molto dispendioso selezioni livelli a accendo il motion blur e guardate la differenza che c'è vedete che più un oggetto si muove velocemente più eh, è sfocato sostanzialmente questo per dare un po un effetto di realismo al nostro movimento ed ecco qua che abbiamo fatto la nostra semplice animazione social da poter utilizzare su tutti i nostri progetti reel o stories che dir si voglia. se non sapete utilizzare after effect ricordo che c'è il corso a distanza eh, su after effect con skype e zoom classi di poche persone in cui live Cerchiamo di imparare meglio come funziona. Se volete partecipare o per chiedere informazioni scrivetemi un'email ad info chiocciolafabioambrosi.it oppure se volete imparare ad utilizzare After Effects potete abbonarvi a questo canale YouTube per 3€ euro al mese e accedere al corso base di After Effects e anche al corso base di Premiere Pro. Altrimenti se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale un clic a voi, quello sì, non costa nulla e invece a me aiuta tantissimo. Grazie al prossimo video tutorial ciao